I computer forniti dal Comune di Bari nell'ambito del progetto Brand New sono dotati di un'applicazione VLC che permette la visione dei video. Apriamo l'applicazione VLC utilizzando il doppio clic sull'apposita icona presente sulla scrivania. Per riprodurre un video basta cliccare su Media e selezionare Apri file dall'apposito menu a tendina. Rechiamoci adesso all'interno della cartella in cui è contenuto un video e clicchiamo Apri. In questo caso abbiamo scelto di visionare una delle videoguide realizzate nell'ambito del progetto brand new. La barra sottostante detta di avanzamento ci indica in quale punto della riproduzione del video ci troviamo e ci permette di saltare da un punto all'altro del video semplicemente cliccando con il mouse sulla stessa barra d'avanzamento. È possibile ovviamente mettere in pausa la riproduzione del video, interromperla e riprenderla. È anche possibile riprodurre un video utilizzando un semplice doppio clic sul file da riprodurre. Il video sarà riprodotto automaticamente. Una funzionalità avanzata molto utile è quella a cui si accede cliccando su Visualizza, Scaletta. Così facendo, possiamo scegliere i file da riprodurre in sequenza in maniera continuativa. È anche possibile selezionare un'intera cartella contenente i file da riprodurre.